Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi è allenamento upper e core Quindi si finisce la settimana in bellezza Con il mio allenamento preferito Oggi non mi sento super solare e positiva come sempre, <ride> è una giornata un po' così, iniziata lentamente ed è una di quelle giornate che fa fatica un po' a iniziare quindi se in questo video notate qualcosa di strano è normale, cioè ve lo dico, non mi sento super allegra però sono convinta che l'allenamento avrà un effetto positivo anche sul mio umore e quindi non vedo l'ora di allenarmi e... Anzi, di terminare questo allenamento perché oggi è proprio così, motivazione proprio zero ci sta, succede quindi oggi cosa facciamo quindi tiro riprendo il mio libricino allora, come riscaldamento un mini-circuito simile al finisher dell'allenamento scorso. Non ho voglia di fare andature, voglio fare un circuito bello intenso eh, rimanere sul posto insomma, quindi shoulder taps, shoulder taps, vado in plank. E cercando di non muovere il bacino, guardate, cercando di non muovere il bacino, mi tocco le spalle, ok? Io reputo di stare il più fermo possibile per eh, le mie capacità, per la forza del mio addome, ma meno è forte l'addome più si ondeggia ora questo è veramente accentuato però fate attenzione perché è facile ondeggiare, voi cercate sempre di tenere stretto l'addome e ondeggiare il meno possibile posizione di plank non sedere alto, non spanciare poi secondo, commandos commandos, finiti i shoulder taps, si rimane in plank commandos è scendere e salire scendere e salire cercando di alternare il braccio destra sinistra poi inverse crab to touch quindi dopo essere stati molto tempo sulle braccia mi giro metto un ponte inverso alzo il braccio destro e raggiungo la punta del piede sinistro e scendo cercando di rimanere sempre alti quindi non abbas abbassandomi ma cercando di tenere la posizione. Quindi ha un movimento verso l'alto e non così, sarà più facile. E poi finisco questo mini circuito di riscaldamento con un plank. Quindi sui gomiti vado giù, plank 30 secondi. Ok? Ottimo. Anche questo è un altro ottimo esercizio Per i tricipiti a colpo libero Ma vabbè, non c'entra nulla in questo circuito Quindi adesso faccio questo primo circuito con voi Non c'è pausa tra un esercizio e l'altro La pausa alla fine Di circa un minuto E poi lo ripeto altre due volte Quindi un totale di tre come riscaldamento Ok, il riscaldamento fatto uh, Bene Io finirei anche qui, no scherzo <ride> Però Non è tutto, non Solitamente quando sono di questo umore sono ancora più cattiva nei miei allenamenti, perché proprio mi devo sfogare. Adesso passiamo alla parte centrale dell'allenamento, con focus upper. So che questo è già il secondo allenamento in cui eh, la parte qui, focus centrale, sono esercizi in super serie non, non mi alleno sempre così è che adesso lo sto trovando molto funzionale e utile per andare a esasperare il muscolo senza avere grandi carichi a disposizione quindi 5 push up push up andiamo a lavorare la zona del petto e 5 pike push up quindi adesso vi faccio vedere come si fanno quindi push up vi abbasso allora push up come l'altra volta si parte da terra, i push up non si fa dall'alto, ma da per terra e si mettono le mani leggermente a fianco al seno, leggermente aperte, le braccia sono a 45 gradi rispetto al corpo, non sono aperte a 90 gradi. Ecco, un'esecuzione che vedo fare è, da molti che è assolutamente sbagliata è braccia aperte così, braccia divaricate Uh, tipo perpendicolare al corpo e così ok, questo veramente no, perché vi fate veramente male al collo e non andate a lavorare il petto ma mh, si sente qua qualcosa dolorante, quindi mani accanto al seno leggermente aperte, trovate la vostra posizione, braccia a 45 gradi rispetto al corpo il push up è sguardo in avanti mi irrigidisco totalmente Stringo le chiappe, stringo l'addome, prendo un respiro e spingo. Salgo tutto ad un pezzo, non salgono prima le spalle, poi seguo il bacino e poi scendo. Okay. Se non ce la faccio, appoggio le ginocchia, tengo i piedi per terra e salgo tenendo stretto, tenendo duro, dalle ginocchia, Fino al, alla testa, quindi rimando in posizione, ok. Quindi rimango proiettata in avanti. Mi state taggando in qualche video, quindi vedo anche le esecuzioni e questo mi aiuta tantissimo perché mi aiuta a capire. I possibili errori eh, che potete commettere quindi commentarli e riuscire ad aiutarvi a migliorare quindi per favore continuate a taggarmi che mi è veramente utile vedo ho visto delle esecuzioni fatte così ok quindi ok così allora si sì, sentite lavorare è vero però è sbagliato perché il sedere rimane alto il sedere deve venire avanti le mani devono venire avanti perché quando vedete io scendo ora sono con le mani accanto al petto quindi movimento, vediamo se facendolo lateralmente lo capite meglio ok, non così va bene quindi questi push up normali e i pike push up allora. allora il pike push up è un esercizio più avanzato che sposta il focus dal petto alle spalle e trapezi si fa in una posizione a piramide quindi parto da qui mi metto a piramide e l'esercizio è questo quindi spingo in dentro la testa Allora, mi raccomando a non andare avanti perché sennò vi schiantate di faccia. Dovete prima spingere in dentro, comprimere e poi piegare. La testa guarda in mezzo alle gambe, sguardo in mezzo alle gambe. Se non ce la fate, piegate le ginocchia e fatelo a step. Quindi, devo sentir lavorare questa parte del corpo, della parte superiore, qua. Esattamente questi muscoli, ok? Ve lo faccio da davanti così magari li vedete anche. La tendenza è quella di venire avanti ma voi cercate sempre di spingere indietro è come se il vostro sedere fosse il carico in questo esercizio e voi lo state portando indietro e qui sta vincendo lui qui state vincendo voi ok quindi Ripeto, questo è un esercizio un pochino più avanzato, quindi se non vi sentite abbastanza a vostro agio a farlo, provate a farlo in versione un po' più facilitata, altrimenti non fatelo, perché è meglio non farsi male e eseguire tutto correttamente. Quindi di questa super serie, 5 e 5. Ok, oggi le distruggiamo proprio queste braccine, yay! Allora, prossima super serie, rematore con un braccio e pettorali allora il primo esercizio è il rematore con un braccio come quello che potete fare in palestra io qui ho un manubrio che mi avete chiesto quanto pesa in realtà chiedermi eh, quanto pesa o sapere quanto pesa il manubrio che utilizzo io è un po fine a se stesso perché questi sono tutti esercizi che potete modulare in base alla vostra forza al vostro livello di allenamento quindi potete utilizzare i carichi che volete, l'allenamento rimane comunque allenante per voi se i carichi che utilizzate vi mettono alla prova mentre li utilizzate. È inutile che io vi dica che utilizzo un peso da 2, 4, 6, 12 kg e che poi voi proviate ad utilizzare lo stesso se siete alle prime armi. O se siete super allenati. Per voi il mio peso magari è troppo o troppo poco. L'importante è che il peso che utilizzate sia giusto e calibrato su di voi, che mentre eseguite gli esercizi sentite fatica e basta, è quello l'importante. Anche se sentite fatica senza alcun peso, deve essere un carico allenante per voi e un allenamento basato su di voi. Quindi questo lo potete fare sia con un manubrio che con le bottiglie dell'acqua ad esempio Oppure potete riempire uno zaino con delle bottiglie dell'acqua, con delle rocce, con qualunque cosa e utilizzare quello Comunque, rematore con un braccio Quindi mi metto una gamba avanti, quella opposta al braccio che voglio allenare Appoggio l'altro braccio, la gamba dello stesso braccio indietro, schiena dritta parallela al pavimento, ok? Quindi tengo l'addome duro Prendo il carico e lo tiro su. Praticamente, cosa succede? Il movimento è gomito che sale indietro, spalla che spinge indietro perché magari la tendenza è di portarla avanti, spalla che spinge indietro, il gomito sale leggermente sopra il, il corpo, il busto. E sento stringere questa parte, come se avessi una nocciolina qui e la volessi chiudere, ok? Quindi questa è la parte che sto allenando, il dorsale. Quindi, giù. Ok... Tengo un secondo e scendo. Okay. Quindi. ok? Quindi questo è un esercizio da fare in super serie con quest'altro che è a terra. Quindi corro sul mio tappetino, metto qua. Stesso braccio. Prendo kettlebell o qualunque peso. Mi stendo a terra e braccio a 90 gradi. Quindi 10 per un braccio rematore e spinta, 10 l'altro braccio rematore e spinta. Finita la super serie, un minuto e mezzo di pausa e ricomincio e ne faccio altri due. Mi sta tornando il buon umore. Yay. Ci vediamo fra due giri? Finito terzo giro, adesso ultima super serie, tricipiti e bicipiti. Per i tricipiti, l'altra volta avevamo fatto i dips, mentre adesso facciamo i tricipiti a muro. E per i bicipiti, questa volta che ho il manubrio, utilizzerò il manubrio. Allora, per fare i tricipiti a muro appoggio le mani davanti a me, porto indietro i piedi, mi metto in questa posizione, come, quindi come se fossi in plaque, Ok? Poi, tenendo tutto il corpo bello rigido, non so se mi sentite, ma mantenendo tutto il corpo rigido, io porto i gomiti al muro e quindi appoggio tutto l'avambraccio. Ok? Appoggio e spingo e mi tiro su. Sembra facile, ma credetemi, non lo è. Quindi, appoggio, spingo e ritorno indietro. La fase di ritorno è tacchentissima, mi raccomando rimanere rigide con il busto se non riuscite a farlo così avvicinatevi e magari piegate le gambe mi raccomando anche se piegate le gambe piegate il busto e vi avvicinate la schiena rimane comunque dritta non è questo ok? e non è questo <ride> con altro esercizio e poi bicipiti per i bicipiti potete usare quello che avete in casa, io userò il manubrio, questo qua, e quindi, gambe leggermente divaricate. Ok, parto da stesa, arrivo piegata, non porto le spalle avanti, rimango ferma lungo la linea del corpo. Ok, quindi prima super serie, sono 10 e 10, primo giro, let's go! Dopo aver finito questa parte con Focus Upper dove abbiamo fatto tre mini super serie, adesso faccio un circuito sempre concentrato sulla parte superiore e che va a coinvolgere maggiormente l'addome dove non ci sono pesi quindi non c'è sovraccarico ma eh, si usa il peso del proprio corpo questi secondo me sono esercizi più difficili da poter modulare e calibrare sul proprio livello di allenamento perché quando sollevi un carico e un peso puoi decidere di prenderlo più leggero o più pesante mentre eh, per il nostro corpo quello è il peso e quindi se non si è in grado di sorreggerlo alcuni esercizi potrebbero non essere fattibili quindi io adesso vi farò vedere degli esercizi a corpo libero secondo me molto intensi o meglio per me veramente eh, difficili e eh, allenanti però se non vi sentite a vostro agio a farli, sia per le posizioni, perché andrò a testa in giù, o per la difficoltà dell'esercizio, non fatelo. Piuttosto terminate questo workout ripetendo il warm-up, magari aumentando il numero di ripetizioni, eccetera. Quindi, per chi invece se la sente, mi segua e andremo avanti. Allora, primo esercizio. Shoulder taps facing the wall. Quindi parto da terra salgo contro il muro mi metto ad un'angolazione tale da permettermi di eseguire l'esercizio più vi avvicino al muro più è difficile più sono lontano dal muro più è facile e faccio shoulder taps come in normale shoulder taps, meno muovo il bacino, più sono forte di addome. È difficile. Secondo esercizio, sempre contro il muro, vado in plank, trovo la distanza dal muro tale che mi permette di salire e scendere rimanendo in plank. Mi vedete? Scarpe ok. Quindi uno Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. dicono che allenarsi corpo libero sia facile. Po. E adesso l'ultimo esercizio di questo circuito contro il muro sono i plank. Quindi, posizione di plank... Questa in realtà la faccio a sfinimento perché è devastante per le spalle. Ecco, adesso io faccio altri due giri di questo, che tra parentesi è la parte più bella di questo allenamento, ve lo assicuro, perché è super challenging, super difficile, e basta. Poi concludo con questo allenamento perché già non ero super motivata, poi adesso ho ritrovato un po' di voglia, però oggi è una giornata un po' così, sarà anche un po' per il tempo, come vedete è un po' buio, infatti non so se mi vedrete bene in questo video, e basta, allenamento, braccia e addome, quasi terminato, uh, nulla, sono felice che questi video vi stiano piacendo tanto, io mi sto divertendo un sacco e molti mi dite che sono super validi la cosa mi riempio di, di gioia e felicità perché sono i miei allenamenti, cioè come vedete io ora mi sto allenando e nulla, quindi oggi è venerdì, l'ultimo allenamento, poi io sabato e domenica non faccio niente nonostante siamo in quarantena ma vabbè, io ho questo mantra e quindi ricomincerò gli allenamenti la settimana prossima, lunedì spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale lasciate un commento, io ho creato la playlist di questi video workout, quindi salvatevela, iscrivetevi alla playlist non so bene come funzioni su YouTube seguitemi su Instagram e basta penso di aver detto tutto noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao